Salve a tutte e tutti, è stata notizia del TG di questa mattina, da tanto tempo che non se ne parlava e veramente mi domandavo che decorso avesse la sua degenza, perché già di degenza si può parlare visto che sta ricoverato ma stabile, il grande Schumacher ha iniziato, non so se già da tempo si comunicava per gesti però ha iniziato a stabilizzarsi e sta eh, in procinto di intraprendere una terapia riabilitativa purtroppo ancora mi sembra che non si è alzato e non ha camminato perlomeno secondo quello che hanno detto nel tg della rai peccato che gli sia successo un incidente così stupido per colpa di una pietra in una comunissima pista di incrocio fra altre due piste una pista banale di sci, qua quanto dicono perché io non ho mai sciato, e gli sia successo quello che gli è successo: lui che ha sfidato la morte in terreni ben più ispidi ed impervi e a velocità molto più elevate. Comunque, questa questione, la sciagura che gli è toccata a Schumacher o Schumi, eh, ci fa eh, riflettere sui rischi che ogni sportivo anche della domenica deve assumere nelle sue pratiche bisogna stare sempre molto attenti eh, soprattutto chi fa sport di contatto includendo il calcio eh, il baseball la box il kung fu ma anche a esporsi a degli stress inutili sono sempre di più le persone che per esempio hanno una uh, ictus infarto Soltanto perché vanno ogni tanto a fare pesi e ginnastica e non controllano il loro stress, pensano che possono fare qualsiasi cosa, e invece bisogna al minimo affaticamento, interrompere, eh, non bisogna prendere delle sostanze dopanti o stimolanti, tipo che già abbiano caffeina, guaranà per fare di più, ma bisogna fare lentamente perché tu ti devi proiettare la tua routine nel giro di mesi di anni non può diventare macista o sansone domani stesso se no ti infarti dopodomani fare attività sì, fisica si sì, serve per la salute ma bisogna mantenerla la salute non spenderla eh, per fare eh, ginnastica altrimenti non ha senso è meglio restare fermi quindi fare ogni tanto un po di ginnastica fare degli sport tipo lo sci ma purtroppo tutto c'è un rischio e quindi non andare fuori pista certo magari sciando poi ammazza qualcuno che non sa sciare dentro la pista però bisogna fare con cautela allora niente ecco questo è stato un altro commentario perché ho ascoltato questa mattina che il grande su si sta recuperando però ancora non ha camminato e non so da quanti anni è che sta che è stato in coma mesi o anni è stato realmente molto grave quello che ha avuto che hanno dovuto drenare il cervello e quindi mi è venuto in mente che bisogna praticare ogni attività fisica equitazione sci pesi con ravvedutezza e stare attenti perché magari chissà quanti escono fuori pista, pista a fare lo sci però ecco non sarà la prima volta che qualcuno rimane infortunato o morto per qualche roccia sul cammino perché eh, dicono che era una pista non setacciata non spazzolata non quindi non si sapeva che cosa c'era sotto il mando nevoso è giusto la pietra che magari erano in poche le rocce lì. Giusto c'era una roccia lì dove c'è andato a spatere. Se non ci fosse stata non sarebbe successo praticamente niente, perché avrebbe, eh, sarebbe passato attraverso la neve. E quanti cadono nella neve e non muoiono? Invece, lui proprio la roccia ci doveva trovare. Ma quante altre persone che hanno fatto la sua stessa fine, magari che non sono diventati titolari nel giornale? Quindi, potrebbero pop controllarla meglio questa neve? anche fuori pista no rastrellarla setacciarla comunque non andare a sciare dove ci possono essere pietre mi sembra molto prudente quindi questo video lo faccio mandando i miei auguri eh, di buon anno nuovo a schumacher e sperando che l'anno che viene nuovo lo veda con più salute camminando magari ritornando anche alla formula 1 eh, beh questa era la notizia di questa mattina che volevo commentare eh, passo e chiudo dal vostro sentenza grazie di seguirmi eh. ciao